ciao buongiorno come state tutto bene il nostro martedì è volato via anche quest'oggi e allora come sempre facciamo un piccolo resoconto di un post eh, di quello che insomma di, è stato e di quello che abbiamo parlato eh, ho iniziato col dirvi che ehm, vi chiedevo che cosa eh, non riuscite a più fare rispetto a quando eravate giovani questo perché Ieri vabbè sono andata insomma a un, un rosario quindi non molto eccitante come serata ma ho ritrovato dei vecchi amici che non vedevo da tanto tempo e quindi poi insomma siamo andati a mangiarci qualcosa insieme e abbiamo un po' ripercorso appunto quello che facevamo da giovani e uno su tutte, visto che eravamo anche tante donzelle abbiamo detto mamma mia sarà l'età ma eh, dovessi andare a ballare nuovamente non ce la farei nel senso che non riuscirei a eh, stare sveglia ecco fino a, a ora tardi perché mezzanotte mi si chiudono le serrande degli occhi e praticamente finisce lì, quindi questo ecco un po' mi dispiace di non riuscire più a, ad avere magari quei ritmi, soprattutto quelle, eh, quegli orari eh, di qui insomma la mia curiosità come sempre di chiedervi un po' anche voi che cosa no? in questo senso eh, non riuscite più a fare come quando eravate giovani ma poi da lì insomma, si è scatenato tutta un'altra discussione, intanto eh, vabbè Nino dice che da quando è singole eh, in qualche modo eh, si sono risvegliate tutte le sue passioni anche se in realtà eh, insomma gli manca un po' eh, la figura femminile al suo fianco ma io gli ho detto che insomma nonostante lui abbia detto no non sono più giovane eh, magari alle volte ce l'abbiamo vicino e neanche ce ne accorgiamo ma sono sicura che anche per lui eh, tornerà una figura eh, femminile eh, al suo fianco tanto eh, sì al di là di non essere più tanto giovane continua ad avere un po di eh, malessere vari, eh, tosse come sentite, raffreddori vari e eh, vabbè eh, questo me lo porterò mi sa avanti per tutto l'inverno detto questo mh, mi è stato chiesto se appunto il fatto che fossi giovane è perché mi sono vestita anche di pelle io ho detto che però non sempre la parte esteriore insomma si combina con quella interiore quindi non sempre l'apparenza che diamo vuol dire anche quello che siamo stati e che pensiamo infatti Eugenio dice che ieri ha visto un signore sulla Harley vestito tutto di pelle coi baffoni pelato e solo un codino no? ed effettivamente dice eh, non sembrava così giovane nonostante l'apparenza insomma di vestire in pelle Ehm, dopodiché eh, ci siamo anche messi a parlare un po' mh, dei brani che io ho passato, sì, perché eh, oggi sono andata nuovamente alla ricerca di due vinili e quindi ho preso questo di Roy Orbison eh, King of Heart e, eh, del 1997 e questo qua vinile degli America Alibi del 1980 sicuramente 1980 e me Ah, eh, riportato indietro all'elementare avevo solo 8 anni quindi insomma io non facevo grandi cose mentre eh, Roico e Eugenio hanno detto che loro in, quelle, in quegli anni insomma andavano in giro con le loro biciclette da cross con la sella allungata, chi rossa, chi gialla e veramente ne facevano di tutti i colori addirittura Roico, se non ricordo male si è schiantato anche in una siepe io già me lo vedevo lì con le gambe a penzoloni ehm, poi <ride> insomma eh, mille e, eh, Megalaturista invece ci diceva che lui addirittura non era nato e ho detto che fortuna, come sulle nuvole no? che si dice vabbè non eri ancora nato, eri lassù, che insomma controllavi di tutto e di più e, nel frattempo che dire, eh, io invece ho poi, sono poi passata al 1997 dove per me è stato un anno particolare perché insomma dovevo essere operata di scogliosi alla schiena, un intervento molto lungo di essere eh, incinta della <ride> mia prima figlia e quindi ho dovuto, diciamo così, mettere da parte l'intervento. Contentissima quindi anche se poi insomma ho faticato un po' ma eh, sono stata contenta quindi ho abbinato sia una cosa bella a un'altra meno bella come l'intervento ma che poi comunque tutto sommato si è risolto bene e mi ha portato in qualche modo anche a, a stare meglio anche fisicamente anche con la schiena c'è invece chi insomma come maestro ha avuto in realtà invece ehm, un diciamo così un abbinamento non proprio bello perché ha mancato suo nonno chi poi ci ha parlato delle passioni, eh, come eh, il nostro amico che, eh, che ha fatto il paracadutista e <coughs> sicuramente non è, non, è stato, non è stato facile come <coughs> diciamo così, modo di approcciarsi, ma io ho sempre ammirato perché secondo me eh, ci è sempre voluto tanto coraggio per fare una <coughs> professione del genere, poi vabbè lui l'ha fatto come militare eh, Molte volte mi dico Vorrei provare, imparare A, così, a lanciarmi con un istruttore Ma poi ho po paura che il cuore non mi regga Che mi lasci lì a metà E quindi ammiro molto Chi invece riesce anche a superare queste paure E riesce anche a fare Magari di questa passione anche un lavoro Perché no eh, Queste sono state un po' le cose di cui ci siamo raccontati poi vabbè abbiamo parlato come sempre di menù abbiamo parlato di tempo che a Messina faceva caldo mentre qui da noi insomma qualche eh, fiocco di neve è caduto ieri oggi un po' di pioggia e insomma, abbiamo ricordato come sempre di eh, mandare a imaclib1.it magari delle ricette delle, ehm, delle foto di dove abitate delle storie legate ai luoghi dove abitate ci piacerebbe raccoglierle per poi poterne fare una diciamo così un libro <coughs> dove poi eh, a fine anno magari effettivamente stamparlo e eh, mandare e poi dare praticamente tutto il ricavato in beneficenza, questo è un po' Sarebbe quello che almeno ci siamo raccontati nei martedì. Eh, che dire? Beh, intanto, questo è stato un po' resoconto di quello che ci siamo detti. Per me è stato un piacere um, stare di nuovo in vostra compagnia. Eh, spero in qualche modo insomma di ritrovarvi molto presto, sicuramente martedì con qualche altra uh, diciamo così: qualche altro tema. E nel frattempo, chi lo sa, magari riesco a raccontarvi anche qualcos'altro di diverso. Per cui vi bacio, vi mando un abbraccio. Vi, come sempre vi dico di iscrivere a imh oppure seguirmi anche sul canale Patreon, non solo radio. Questo è tutto, anche per questo martedì. Chiudiamo qui, copritevi se avete freddo, se non state troppo bene, insomma copritevi, copritevi o scopritevi se siete al mare, se siete a Messina. In questo caso magari potete anche prendere ancora un po' di sole che non fa mai male. Un bacio, ciao alla prossima, grazie. ciao!